Sì, eh, intervengo solo per dire che mi dispiace che si sia generato questo clima insomma perché eh, se eh, si facesse uno sforzo e si guardasse ai contenuti al di là eh, di chi li ha presentati potremmo fare tutti un passo avanti, questa delibera porterà grandi risultati ma l'ho ripetuto varie volte ci sono grandi aspettative della cittadinanza verso il Comune di Roma, che non è l'unico interlocutore. Quello che ha detto il consigliere Corsetti, in parte è vero, lui ha presentato una delibera che modificava la città storica, quindi non sono nove anni, ma diciamo che il PD dopo otto anni... Eh, ha presentato una proposta qui in aula dopo che forse l'ha riproposta e non era passata neanche nella consigliatura precedente. Il contributo, l'abbiamo detto quando abbiamo discusso la, la delibera del consigliere Corsetti, per questa aula non è risultato eh, completo né accettabile perché comunque non si può vietare il commercio su tutta Roma arrivando anche al di fuori delle zone della città storica eh, in maniera scomposta e senza date di riscontro. Peraltro il risultato, anche apprezzabile, di alcune associazioni o consiglieri che vanno ad aggregare questi dati non è un valore ufficiale quando l'amministrazione deve porre dei veti forti lo deve fare a fronte di dati ufficiali. Quindi Seppure esistessero e probabilmente ne esistono zone della città, magari a macchia di leopardo, magari estese quartieri della città che hanno superato questi limiti, prima si dovrebbe fare uno studio e poi si dovrebbe procedere alla eventuale inclusione in questo divieto e chiedendo l'apertura solo di attività tutelate qui è come funzionano le cose non è una dichiarazione di intenti, questo è un regolamento vincolante e va a impattare sulle attività produttive non c'è un solo soggetto noi abbiamo a cuore le associazioni di cittadini anche se forse non c'è viceversa, però abbiamo a cuore anche le attività produttive perché siamo la commissione commercio attività produttive e non possiamo far chiudere qualsiasi tipo di attività o imporre che aprano solo negozi storici nella città storica perché questo banalmente verrebbe impugnato il giorno dopo e qualunque sforzo verrebbe reso vano non so se questo è chiaro insomma quindi ehm, io auspico che nel proseguo della discussione eh, si parli di contenuti come ad esempio degli ordini del giorno che abbiamo presentato c'è cioè, un ordine del giorno che chiede appunto che si facciano questi studi anche in altre zone della città, che si vadano a valutare gli indici di saturazione. Ma non possiamo metterlo oggi nel regolamento. Per questo motivo abbiamo presentato un ordine del giorno. Grazie.